Incorporare società nel Regno Unito, aprire, come si dice volgarmente, società in UK, ha ancora senso nel post Brexit o forse chi ce lo propone dovrebbe porsi qualche domanda in più e darci soprattutto qualche risposta in più in termini di incompatibilità con il diritto comunitario, con il diritto internazionale, in termini di conseguenze di eh, quello che succederà dal 1 gennaio 2021, quando l'Inghilterra, con un hard deal molto probabilmente, uscirà dal, dall'Unione Europea. Ecco, io credo che questa sia l'approccio la, eh, coscienzioso che qualsiasi consulente debba porsi nei propri confronti e poi nei confronti dei propri clienti prima di andare a proporre l'apertura di società in UK. E lo dico perché oggi eh, molto spesso, direi nel 99% dei casi, i consulenti si inventano portali di uh, aperture, di queste società UK che dovrebbero essere la panacea a tutti i mali, allora che cosa si fa? Si offre l'apertura di una UK limited da una sterlina. Dietro la possibilità di pagare solo il 19% di tasse, che è probabilmente tutto quello che questi consulenti sanno riguardo alla fiscalità UK, cioè che si paga il 19% di tasse, i più aggressivi si spingono fino a proporre l'apertura di LLP, di Limited Liability Partnership, dietro uh, come dire, il sogno, la chimera, che in realtà queste, tipo, questa tipologia di societaria non, non venga mai e per nessun motivo tassata. In realtà non è così, e in più è una delle strutture più abusate del Regno Unito, tale per cui se l'HRMC, che è l'agenzia dell'entrata di locale, diciamo vede che qualcosa non va in questa LLP, eh, ci fa un mazzariello così. In più, inoltre, è molto difficile collegare un conto corrente per far girare la giostra. ok Questa è la premessa. Che cosa ne penso io, o meglio, che cosa ne pensi al diritto? Quali sono le prevedibili evoluzioni dell'uscita della UK dal, dal Regno Unito? E questo che cosa che impatto avrà sulle nostre società UK? Ve lo dico tra un secondo. Il Regno Unito entra nel mercato unico europeo nel 1993. Il mercato unico europeo viene con una serie di oneri, onori e principi, e sono esattamente quelli che dobbiamo prendere in considerazione oggi, perlomeno alcuni dei più importanti, perché la tematica è di per sé, come dire, infinita, in più non abbiamo la, la sfera di cristallo. Dobbiamo considerare qual è l'impatto che l'uscita dal Regno Unito ha su questi principi nei confronti della fiscalità UK stessa, ok? E quindi dobbiamo analizzare come minimo l'effetto sulle quattro libertà fondamentali sancite dal trattato del funzionamento del europea, come minimo dobbiamo andare a uh, analizzare che cosa succede al principio di non discriminazione previsto dall'articolo 18 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea, che cosa succede agli aiuti di Stato, Altro articolo fondamentale su, su cui fonda il Trattato di funzionamento dell'Unione Europea uh, previsto all'articolo 107 e uh, quale sarà l'impatto anche sulle, sulle, direttive, no? sulle direttive europee, quindi che cosa succederà ai flussi di passi income in entrata come minimo nei confronti di noi italiani. Sì, perché molto spesso quando si propone l'apertura di una società UK lo si propone a persone che sono fiscalmente residenti in Italia o che hanno società in Italia, il che di per sé non è completamente incompatibile con il diritto, ma ci sono comunque delle conseguenze anche piuttosto serie da prendere in considerazione. Ok? E quindi partiamo dall'analisi delle libertà fondamentali, che è più uh, abbezzo al canale di tax planning internazionale, chi ci frequenta già da un po' sa che in Europa appunto ci sono quattro libertà fondamentali andiamola a vedere una per una andiamo a vedere che cosa succederà nei confronti del unito cioè le società UK potranno ancora applicare queste libertà ebbene per quanto riguarda la libera circolazione delle merci sicuramente ci sarà una svolta epocale soprattutto in termini di IVA e di dogane quindi ehm, come dire ci sarà un impatto negativo è un impatto che va gestito ma è un tema talmente ampio e complesso che lo affronteremo in un altro video che seguirà a questo ben presto non vi preoccupate dove andremo appunto a vedere che cosa come devono comportarsi i UK sellers e i EU sellers, cioè quindi, i venditori europei e inglesi, quali sono le misure che dovranno adottare in termini di IVA. Ok? Quindi c'è un cambiamento epocale va gestito prima della Brexit per non farsi rompere le ossa da eventuali accertamenti delle competenti autorità tributarie. La seconda libertà da prendere in considerazione è la libera circolazione delle persone, anche questa supera delle limitazioni epocali nella misura in cui UK diventerà extra-UE e quindi ci saranno tutte le limitazioni, non so se avete mai provato a trasferirvi in un paese extra-UE, per esempio come il Brasile piuttosto che come il Vietnam, ma con qualsiasi cosa che non appartenga all'Unione Europea, Uh, semplicemente a livello di permessi di soggiorno è un delirio che la metà basta. Quindi anche in termini di circolazione delle persone ci sarà un peggioramento notevole. In termini di libertà, terza libertà, libera circolazione dei servizi. Qui non mi aspetto cambiamenti epocali di ingassiano Dio, ma sotto il profilo IVA ce ne saranno e quindi anche questi che li vedremo insieme nel video che vi citavo poco poc'anzi, e uh, anche qui vanno gestiti con una certa intelligenza. Anche ricordiamoci, comunque nelle prestazioni di servizi rientra anche l'e-commerce direi quindi tutti gli infomarketer dovrebbero essere altamente interessati a quello che ho da dire all'interno di questo e del prossimo video. La quarta libertà, quella che subirà, eh, non dovrebbe subire nessun tipo di cambiamento è la libera circolazione del capitale. Questo perché già oggi la libertà, diciamo, di più ampia applicazione che si applica anche tra gli stati membri e gli stati terzi, diventando la UK uno stato terzo, non, non ci dovrebbe essere nessun tipo di limitazione in questo senso, ok? E quindi questa è l'unica buona notizia delle quattro libertà. Dopodiché, andiamo, andiamo ad analizzare un altro principio fondamentale che è il principio di non discriminazione. Oggi il principio di non discriminazione che è sancito dall'articolo 18 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea, ci dice una cosa molto importante. Ci dice che cioè nessuno Stato membro può limitare, può discriminare né altre persone fisiche né altre persone giuridiche eh, quando effettuano loro, il loro spostamento o le loro prestazioni di servizi da uno Stato rispetto a un altro, e quindi io, Stato membro che accolgo queste persone fisiche, queste persone giuridiche che vengono da me per fare business, in sostanza per trasferirsi, io non li posso trattare né meglio né peggio di come tratto i miei contribuenti. Ora non è un principio di semplice applicazione, soprattutto è un principio che nel corso dei decenni ha assunto una portata enorme, complessa direi, a causa eh, mh, per, per opera del, della Corte di Giustizia europea, che l'organo preposto ad esprimersi sull'eventuale incompatibilità tra leggi nazionali e ehm, le quattro libertà fondamentali. Quindi, come dire, il principio di non discriminazione ha assunto nel corso del tempo una portata molto ampia. Se in teoria il principio di non discriminazione si applica sulla base della nazionalità per le persone fisiche, sulla base della residenza fiscale per le persone giuridiche, in realtà l'interpretazione della Corte di giustizia ha fatto sì appunto che assumesse una portata molto ampia in sensi, dal mio, in termini dal mio punto di vista, assolutamente... Positivi. Che cosa succede? Il principio di non discriminazione, UK esce, non lo applichiamo più. Questa è una grossa limitazione per le imprese. Mi si potrebbe dire, va bene, calmati, è vero, All'esterno dell'articolo 24, del modello di convenzione OXE, quindi dei trattati contro le doppie imposizioni, in realtà esiste un altro principio di non discriminazione, che però eh, come dire, evita una discriminazione semplicemente sulla base della nazionalità, quindi ha una portata molto meno ampia del principio di non discriminazione di qui all'articolo 18 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea. Quindi dal mio modesto punto di vista eh, quello che succederà è una perdita, cioè dobbiamo interpretare in senso negativo l'uscita della UK. Numero 3, andiamo a vedere quali sono gli effetti invece sugli aiuti di Stato, e gli aiuti di Stato sono un'altra uh, parte fondamentale del trattato di funzionamento dell'unione europea il divieto di aiuti di stato che cosa fa dice agli stati che non possono esagerare a dare determinate agevolazioni alle imprese loro residenti perché come dire altrimenti alterano la concorrenza sul mercato unico europeo vi ricordate no? il motivo per cui ho fatto nascere il mercato unico europeo l'europa era per evitare appunto discriminazione per evitare di alterare la concorrenza all'interno del mercato quindi tra chi ne fa parte ora il divieto di aiuti di stato non ci sarà più eh, per esempio per per farvi un esempio concreto, sono l'abuso o um, la violazione di questo principio è stato quello con cui la Corte di giustizia si è uh, rivolta, per esempio, nei confronti dei giganti del web, tipo Apple, con l'Irlanda, per esempio, in cui appunto si è, è tacciata l'Irlanda di aver utilizzato un ruling nei confronti della Apple per cui gli dava determinate agevolazioni che era contraria appunto al divieto degli aiuti di Stato, questo è giusto per darvi un, un quadro di, di riferimento. Uh, ora chiaramente l'Inghilterra non avrà più, uh, UK, il Regno Unito non dovrà più uh, subire questa limitazione del divieto degli aiuti di Stato, ricordiamoci però che in ogni caso ancora gli UK fanno parte dell'OMC, cioè dell'Organizzazione dell Mondiale del Commercio, per cui insomma, sicuramente le maglie saranno più larghe, questo è probabilmente da Interpretare in senso positivo, ma uh, ci sono comunque tuttavia ancora le regole. Poi voi mi direte anche la Cina e nell'OMC, o WTO, che è la tecnologia inglese, avete ragione, ma qua è, è, diciamo, è una questione troppo lunga da dirimere all'interno di questo video. Se volete, ne parliamo in privato, ok? Uh, quindi lo guardiamo però tutto sommato in, in, sensi, in senso positivo. Il quarto e ultimo elemento importantissimo è quello delle direttive. Voi sapete che all'interno dell'Unione Europea esistono delle direttive fondamentali che agevolano il passaggio di flussi di passi di income tra società incorporate negli Stati membri. Quindi abbiamo la direttiva madre-figlio per quanto riguarda i dividendi e la direttiva interessi e royalty per quanto riguarda invece lo spostamento di interessi e royalty all'interno dei paesi aderenti All'unione europea. Partiamo dalla direttiva madre figlio: non si applicherà più madre figlia, non si applicherà più. La madre figlia tende a evitare che quando il dividendo dalla figlia viene distribuito alla madre e alla società madre, questo dividendo non subisca nessun tipo di ritenuta da ritenuta alla fonte, in inglese put di in tax dal momento in cui lascia un paese e raggiunge il, pa il paese della figlia e raggiunge il paese della madre. In questo senso non ci saranno peggioramenti perché in realtà l'Inghilterra già non applica ritenute sui dividendi in uscita. ma cioè, ma, grosso quanto una casa, ci saranno comunque delle problematiche enormi, mio modestissimo punto di vista, perché ehm, in ogni caso sarà molto più semplice ricorrere all'applicazione di determinate normative anti-abuso italiane e vi rimando all'articolo all 44, all'articolo 47 bis comma 1 letterale all'articolo 89, in termini di dividendi in entrata nella misura in cui la società UK dovesse avere un tax rate effettivo eh, inferiore alla metà di quello virtualmente applicabile in Italia e allora finirebbe il giocatto delle holding. Il giocatto delle holding è quello che io così definisco quello di meravigliosi consulenti che eh, propongono a chiunque apri la holding in Italia, la trading in UK in maniera tale che poi il dividendo quando entra in Italia dalla FIA viene tassato soltanto all'1.2% perché la holding italiana applica la PEX, la Participation Exemption, ci sono altri video nel canale dedicati a questo argomento per cui non vi preoccupate, è tutto spiegato. Quello che dovete sapere è però che questo giochetto con la Brexit probabilmente non sarà più possibile applicarlo perché evidentemente se incorporo la società nel in UK è per avere un tax rate effettivo molto inferiore a quello di metà applicabile virtualmente in Italia. Quindi, quindi molto probabilmente ci saranno banalizzato il flusso del dividendo in entrata, se avete la holding in entrata, perché potrebbe non applicarsi più la tax e quindi io mi troverei a tassare il dividendo in maniera piena, quindi al 100% al 24%, quindi non più l'1.2% ma il 24% pieno IRES. e questa è la prima problematica. Se chi riceve il dividendo non è una società ma è una persona fisica, Molto probabilmente, o meglio, alle condizioni che ho appena detto, potremmo non applicare più il 26% al titolo d'imposta, ma il dividendo potrebbe entrare a pieno, e quindi al 100%, nella base imponibile della persona fisica che lo riceve ed essere tassato alla sua liquida marginale, il PEF. In soldoni non più il 26% ma il 43% se non mi sto distribuendo due lire. La direttiva interesse royalty invece è diversa, non l'applichiamo più, in questo caso negli interessi delle royalty che arrivano dall'Inghilterra in Italia ci sarà l'applicazione di ritenute alla fonte withholding tax. E quindi qui viene meno un altro giochetto, che non era quello delle holding l'abbiamo visto prima, qua viene meno il giochetto dei marchi. Quindi ragazzi, diciamo che per gli impostori questa, questa, questa Brexit è un bagno di sangue. Il giochetto del marchio, quindi in testo il marchio, io persona fisica do in uso il marchio alla mia società UK. La mia società UK mi ripaga delle royalty. Al di là comunque del giochetto del marchio, quello che dovete sapere è che le royalty che escono dall'Inghilterra per entrare in Italia subiranno molto probabilmente o rischiano applicazione di una ritenuta del 20%, è vero calma che il trattato contro le doppie imposizioni in realtà può ridurlo dal rigore di determinate condizioni all'8% è anche vero che in teoria questo 8% è accreditabile in Italia ai sensi dell'articolo 24 del trattato e ai sensi dell'articolo 165 del testo unico sulle imposte del reddito quindi diciamo è una notizia uh, non cattivissima intanto però la ritenuta me la fanno poi forse la recupero quindi sicuramente è più problematica che non applicare immediatamente la direttiva interessi e royalty. quindi sulle royalty. Rischio una ritenuta dell'8%. Sugli interessi ho una ritenuta del 20% riducibile, sensi del trattato contro doppia imposizione tra UK e Italia, anche questa volta tra lo 0 e il 10%. Anche in questo caso, la buona notizia è che in teoria, anche se mi applicano il 10% di ritenuta, in realtà dovrebbe essere accreditabile, senza, sempre in virtù delle normative che vi citavo prima, articolo 24 del trattato e articolo 165 del testo unico sulle imposte del reddito. Quindi, alla fine della fiera, l'importante è eh, andarci a sentire anche quello che vi dirò in termini di IVA. ma l'apertura di una società UK indiscriminata per tutti, no? che suona un po' come un milione di posti di lavoro, ehm, non è vera e va assolutamente analizzata alla luce della Brexit che, fa, che spezzerà le gambe a tantissime persone. Io sono Luca Taglia tela, se ti è piaciuto il video clicca like, accendi le notifiche per rimanere sempre in contatto con i nostri aggiornamenti. Noi ci rivediamo nel prossimo video.